Allora, valutazione delle distanze. Allora, sistemi non parametrici, cosa vuol dire? Che non utilizzo qualcosa per capire la distanza, utilizzo il colpo d'occhio. Allora, intanto, da quello che sta scritto qua, sì, sono soggetti ad errori, sono gli unici per il 3D, ma sono insostituibili. Cioè, questo le dovete, adesso vedremo come, con che metodo imparare a utilizzare dei sistemi non parametrici prima di tutto bisogna imparare a valutare distanza senza parametri prima di tutto è troppo importante eh, saper valutare la distanza e credetemi fino a 30 metri è una vanità. intanto il colpo d'occhio nell'anterefield eh, come mi raccontano gli svedesi gli svedesi come fanno? Eh, hanno il colpo d'occhio sulla grandezza del giallo loro colpo d'occhio guardando il giallo senza metterci tanto tempo guardano il giallo e capiscono a che distanza ce l'hanno perché si sono allenati facendolo. io quando tiro a 40 metri metto, metto una visuale abbastanza nuova se no Tutta, prima di tirare faccio attenzione quanto è grande quel bersaglio. E questo dà informazioni per il mio cervello che vi serviranno poi durante la gara. Se voi vedete una persona, voi conoscete l'essere umano che è alto più o meno 1,70-1,80, lo vedete a una certa distanza, ma ve immaginate immediatamente quella distanza, perché dalla grandezza della persona sapete immediatamente a che distanza è. La stessa cosa deve funziona nell'anterefile funziona un po meno nel 3d perché nel 3d cambiano talmente sovente le sagome degli animali che immaginarsene se non qualcuna e poi bisogna andare sempre sott'occhio io ad esempio vi, ass vi assicuro nella mia vita non mi sono mai allenato una volta una singola volta sulle sagome degli animali mai mai, mai, mai non ho mai fatto allenamento sulle animali, mai, eppure quindi dividere la distanza a metà sì, è interessante questo metodo però potrebbe raddoppiare gli errori quindi dovete fare attenzione a dividere la giusta la tecnica del buffo me la tengo per ultima la sai mince la tecnica del buffo vabbè sono due stupidaggini. anche se non te ne dica la stessa cosa la tecnica dell'ascolto è influente perché dovete sentire quanto ci mette la fretta certo se siete dietro il tetto dite vabbè non è a 10 metri e non è a 50 metri perché è troppo. La tecnica del gufo una volta veniva utilizzata, però bisogna capire bene a che distanza è il gufo, cioè a che distanza è la cosa che voglio utilizzare. Poi sposto la testa e vedo quell'albero a una terza distanza, che ho capito qual è, di quanto si sposta la sagoma. E così capisco quanta differenza c'è tra... Sembra complicato, ma non è complicato. Spostando la testa vedo di quanto si sposta la sagoma rispetto alla pianta di Nel cui sono in <ride> <ride> <ride> allora mi sento di consigliare come tecnica nel 3D i 5 e i 10 metri allora se io e, e ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ad avere colpo d'occhio sui 5 metri 5 metri se a colpo d'occhio i 5 metri avrò anche i 10 metri ok una volta che ho Dimestichezza straordinaria con i 5 e 10 metri faccio in fretta ad avere i 15 e i 20. Dopodiché è solo pratica dividere a metà i 20 metri dai 30 e capire dove sono i 25 e da lì capire se è un po' di più o un po' di meno. Sembra una cosa difficilissima ma vi assicuro che alla fine non lo è vi aiuta anche se conoscete la sagoma dell'animale dalla grandezza che, che avete dal terreno ci sono tanti fattori che influiscono che vi aiutano a limitare i danni tenendo conto che anche sbagliando di un metro e mezzo normalmente si, si rimane allo spot con 35-36 litri se si è tirato bene tenete presente che nel 3D le distanze sono in metri quelle depositate il metro depositato a Parigi non un metro mio un metro tuo un metro di quell'altro il metro è quello di Parigi quindi non voglio sentire in gara io ho tirato i 26 metri dei miei e te hai tirato i 24 metri dei tuoi e tutti e due abbiamo fatto centro uno dei due ha fatto due errori che si sono eliminati no perché sento dire così non, sono, non erano i miei metri no, i metri sono belli tenete presente che ho scommesso e ho vinto ho fatto una gara amichevole nella quale tutte le distanze erano scritte su Picchetto e tutti hanno fatto meno punti del normale meno punti questo lo dice Lunga sull'interpretare la distanza prima di tutto bisogna saper tirare bene lo dice Lindo no? L'Indo sono a 18 metri ma io non ho visto perché sulla distanza non ho vento i piedi piano fare 600, fare tutti o tutti gialli. Io non ho mai visto nessuno fare tutte le frecce nel giallo. Nessuno, eppure il giallo è quello grosso. A 18 metri vuoi che non faccia tutti super, se sono a distanza, su, una, su un animale di gruppo 2? Quello è. Eppure non è così. E sono al coperto, al caldo eh, tranquillo, non ho detto. Yeah in piano sì. esatto anzi invece sono da partire. quindi non è lì che conta conta tirare saper tirare la distanza aiuta solamente se ho tirato male allora ho sbagliato anche la distanza le cose si mettono in pari qualcosa da chiedere sulla stima della distanza doppio? no doppio no. Vabbè, lasciala stare. <ride> Vabbè, il 3D... È... perché ha avuto tanto successo il 3D? Il 3D ha avuto tanto successo perché pur avendo una rosata molto larga, se azzecco il tiro e la distanza, non sicuro. E, e quindi posso emergere comunque. È un tiro che anche con basse risorse tecniche posso eh, se sono in giornata eh, le azzecco specialmente quando eh, si tira una freccia sola perché effettivamente bisogna essere, avere un po' di l'effetto C in effetti al suo al suo ora con due frecce un po' meno però immagin immaginatevi le finali che sono a quattro frecce secche su quattro distanze vi lascio immaginare allora i sistemi parametrici Poi, devono essere capiti sono personalizzabili possono essere molto precisi bisogna avere una buona vista non deve esserci vento e preferibile una buona luminosità ovvio perché se c'è quella luminosità ho più profondità di campo quindi posso vedere bene la cosa che uso per parametrare e a fuoco anche a pensare. allora intanto parliamo di questo che il primo passo è quello di riconoscere la visuale voi sapete che nel sorella non si possono mettere, nel field si possono mettere due visuali da 60 affiammata non ci sono problemi per quanto riguarda capire la visuale invece effettivamente nel, nel field è molto più difficile anche se sempre di meno sono le società che adottano questi questi, questi sistemi questi, questi trabocchetti perché tutti adoperano Paglioni da, 120, cioè da 130 cm, quindi logicamente eh, l'80 cm coprirà tutto il paglione e il 60 cm coprirà eh, meno paglione, quindi ve ne accorgerete di sicuro. E questo è un grosso problema perché, ad esempio, se voi parametrate il, il parametro sulla visuale da 60, a 30 metri uguale al parametro sulla visuale di 80 a 40 metri quindi ci sono 10 metri che ballano e praticamente vedete la stessa identità visuale se non è in campo aperto o se è in un tunnel nel bosco leggermente in, leggermente in ombra e non vi accorgete di sicuro della differenza fra 30 e 40 metri e il parametro è identico quindi come fare Beh, dobbiamo prendere in considerazione altri fattori da rapportarli, la cosa più semplice di tutte è, se è possibile, vedere se qualcuno sta ritirando le frecce, se qualcuno sta ritirando le frecce immediatamente avrete la sensazione se la visuale è da 60-80, perché la visuale da 60 arriva al ginocchio di chi ritira le frecce, e nella del da 80 arriva l'anca quindi immediatamente avete, avrete la capacità di distinguere le due linee. se invece arrivate là e non c'è nessuno e non capite e non riuscite a capire dal terreno la distanza l'unica soluzione possibile è vedere e se ovviamente Paglione, normalmente in Italia mettono un paglione da 80 cm che in, in, in proporzione è come quello del 130, quindi siete rovinati, ma all'estero è normale che le visuali vengano inserite in un paglione sintetico quadrato grande esattamente come la visuale, non lascia niente, si vede solo la visuale normalmente è messa pure storta o cioè comunque appoggiata al terreno e quella da 80 sarà grande come la visuale da 80 e quella da 60 sarà grande uguale quindi non ci sarà nulla quindi l'unica cosa se non avete un telescopio da 50 ingrandimenti da riuscire a vedere la scritta 60 cm perché sta scritto sulla visuale da quant'è se non l'hanno cancellata ha combinò binocolo da 10-12 ingrandimenti non riuscite a vederla però cosa riuscite a capire? Io ho trovato molto interessante capire, e riesco a farlo, la differenza di come sono state inchiodate le visuali al paglione. Se sono state inchiodate con i chiodi, i chiodi vi accorgete della differenza di grandezza in rapporto al giallo, cioè il chiodo è molto più grosso in rapporto al giallo su 80 che non 60. quindi col chiodo viene la scritta, la scritta della targa che è della stessa dimensione anche la scritta della targa, Dele, però la scritta della targa è più difficile avere un buon binocchio infatti lo dico qua, la scritta della targa di quanto è grande il rapporto La valutazione parametrica di distanza è meno più preciso, tuttavia non, poi non deve essere svicolata la nostra percezione della distanza, come abbiamo detto prima. Tanto più saranno sviluppate le capacità dell'arciere, maggiore sarà la sua precisione nel determinato di distante. Maggiore sarà la dimensione dell'oggetto da parametrare, minore sarà la distanza, più accurate verranno le vostre valutazioni. Se ci sono delle visuali inclinate, siccome non le possono inclinare di molto, normalmente le inclinano... Allora, prima di tutto, Prima di tutto è vietato dal regolamento inclinare le visuali, perché il regolamento prevede che il picchetto sia perpendicolare al bersaglio, quindi non vorrei vedere visuali inclinate, da me interpellati gli arbitri mi hanno detto eh ma ho provato a battere il picchetto qua e non entrava. Allora lo spostato non entrava, allora lo spostato non entrava, allora lo spostato entrava. Ecco perché è stato una qualcosa di eccezionale ed inevitabile avere la visuale. Trovate dei terreni che è sto picchetto, fate un foro col trapano, ma mettete per piacere, eh, ci sono i trapani per poter bucare il terreno, eh, utilizzateli per piacere utilizzateli e i bersagli devono essere per, il picchetto deve essere perpendicolo al bersaglio perché questo perché io devo tirare uguale a tutti gli altri di tutta Italia e cioè io non posso tirare in un centro ovale ellittico a Torino e a Roma tirano su un centro circolare non può essere siccome c'è una ranking allora la rete deve, deve essere uguale in tutta Italia. Io devo tirare in un centro che deve essere un cerchio e non un'elisse. Grazie. Vabbè qua eh, tutte le cose che sono vietate, ovviamente tutte le cose che possono, che voi sapete che non possono essere utilizzate, telemetri e. Eh, Auricolari, cuffie. Eh, anche mi dispiace molto che siano vietate le macchine fotografiche, okay. sia vietato fare fotografie sui capi di gatti Questo io non riesco ancora a capire ora da dove possa essere mai scaturito e nessuno è mai riuscito a spiegarmi perché sia vietato utilizzare, fare fotografie. Okay. Non so ma c'è la squalifica se fai la fotografia, c'è cioè una cosa per poi. Non... Ma non diciamo cavolate, è talmente. no, no, no, è talmente enorme la, la, la, la variabile che cioè faccio veramente, no, occhio, anche Minuzzo riesce a occhio. No, non esiste. In ogni caso le bacche fotografiche odierne non hanno nessuna possibilità Perché, perché.. basta! Che sia l'ultima volta che sento una cosa del genere, sei squalificata per tre gare. Minimo. Nessuna parte della di un concorrente può essere aggiunta o modificata allo scopo di valutare le distanze o le pendenze. né alcuna parte di per sé regolamentare della trattatura può essere esplicitamente usata a tale scopo. né alcuna parte di per sé regolamentare dell'attrezzatura può essere esplicitamente usata da risposta ok? questa è la regola principale è vietato qualsiasi promemoria scritta o sistema elettronico meccanico che possono essere usati per calcolare le pendenze e gli stessi, eccetera. eccetera. gli appunti possiamo, gli achiruti possono solo portare un block note per scrivermi i punteggi, adesso nessuno me lo può vietare Ah si certo nessuno Personali, punteggi personali, deve esserci scritto in tutto. e o qualsiasi parte dei regolamenti eh. guardarceli. Le, I parabeni, guarda, quella è la morte <ride> I stringhe, eh? i mirini, non si può, eh. solamente olimpici e compound possono portare. E gli acchi nudi tutto a memoria. Allora, una volta si poteva portare eh, le foto delle sagome che si comprano in giro perché in altre federazioni lo possono fare, la World Archery ha definitivamente stabilito che non si possono avere le foto delle sagome degli animali, anche se stanno sul regolamento. Non si possono avere, punto. perché la non ha ancora fatto un regolamento per le 3D. Quindi si avvale di un regolamento di un'altra federazione e quindi è vietato, appunto. Allora, come è possibile eludere. E poi, veramente, non è che. allora non è che facciamo una cosa dal punto di vista teorico sportiva anzi non è che sia proprio così sportiva però da dove eh, evidenziamo il fatto che come minimo non andiamo contro l'etica allora intanto non andiamo contro l'etica sportiva perché? perché World Archeri ha messo a disposizione della documentazione su come si fanno queste cose ha a disposizione di tutti gli arcieri e questo ci permette di, con buona approssimazione di dire non andiamo contro l'etica sportiva ah, in modo tale che io faccia le cose nel modo sportivo e cioè nella mia normale sequenza di tiro nella mia normale sequenza di tiro io posso fare, tutte le, posso fare la stima della distanza che voglio fare? Ovviamente non deve essere fatto in modo esplicito. Cosa vuol dire in modo esplicito? Che se io parametro in questo modo... Questo nessuno al mondo, dico nessuno al mondo può, può dirci niente, abbiamo fatto nel modo la con la freccia in Con la freccia incoccata ovviamente, non ho messo la freccia, so. ammazzo la pistola. Non è saltone, Me ne sono accorto anch'io, me la faccio una cazzata. È logico che se io invece faccio così, così no, la faccio. Faccio così, no, eh, pure si vede, eh. qualcuno lo fa, specialmente col compagno. E è stato detto agli accidenti italiani che non la No, no, ma di fatto non si può fare. Perché questo è un modo assolutamente esplicito di farlo. Quindi, all'interno della mia normale sequenza di tiro, io posso dire che se utilizzo la mia attrezzatura non modificata per effettuare una stima della distanza, posso stare tranquillamente... In quei margini consentiti da, anche dall'etica sportiva. E quindi mi, non mi sento un ladro disgraziato. Perché in ogni caso è una pratica di destrezza alla portata di tutti, che non è solo la mia portata, ed è descritta dalla guardarce come fattibile all'interno della mia sequenza di tiro se non è fatta esplicitamente, se non fatta con un'attrezzatura modificata, in modo tale che io possa eh, stimare la distanza. Lo stimo all'interno della mia sequenza di tiro con la mia attrezzatura. Punto. Oh, gli archi olimpici la fanno peggio, eh! Quindi andiamoci piano con Che secondo me come fanno? Qual è il metodo migliore? Il metodo migliore è quello di rapportare il bottone cioè la visuale sul bottone tutta la visuale sul bottone ok? quindi vediamo tutta quella visuale sul bottone mi dirà a che distanza a che distanza queste sono ovviamente le sono sì, distanze vale. eh, ah, andiamoci per gradi Arriviamoci per canti, ci arriviamo per grazie. quindi qua sarò più vicino, qua sarò un po' più distante, un po' più distante, qua sarò molto distante, perché è la distanza. Però se io mi sono segnato i metri con cui ho guardato e ripeto tutte queste tre cose, so a che metri tutte le volte che io guarderò so a che metri sono. Ovviamente se le visuali sono nuove, vi ricordo che se le visuali del campo dopo 4-5 giorni sono diminuiti anche di 300 cm. quindi i parametri si fanno sulle visuali e sperando che nelle, alla, alla gara non l'abbiano messa la sera prima perché se l'hanno messa la sera prima ci sono strette di sicuro tenete conto di questo fattore allora intanto intanto, molti dicono porca miseria parametrale è difficile perché mi devo tenere a mente mille distanze ci sono distanze dei pidocchi ci sono distanze degli occhiali ci sono distanze del 60 ci sono distanze degli 80 sono almeno 4 per tipo sono 4, 8, 12 almeno 16 punti di bottone non è così perché io devo sapere 4 punti e basta 4 4 e basta perché sull'abituale da 20 dei pidochi da 20 cm il parametro sarà uguale ai 10 metri dei 40 e ai 15 metri dei 60 e lo vediamo meglio qua ah, qua faccio anche un secondo metodo un secondo metodo è quello che invece implica una modifica dell'attrezzatura che io non consiglio a nessuno che però vedo fare molto in giro in giro vedo moltissimi bottoni che sono stati torniti sta se voi fate attenzione nel tiro di campagna vedrete che molti arcieri hanno un bottone con una tornitura questa tornitura è stata fatta ad arte servirà per proiettare il bottone questa volta sulla visuale non viceversa che è un metodo a mio, a mio parere meno preciso però vedete che abbiamo proiettato il bottone sul centro quindi qua sarà una certa distanza un'altra un'altra ancora un'altra sempre più distante questo è, ha un senso solamente per capire le distanze lunghe sulle distanze corte no Molto senso. Ad esempio la visuale da 20 cm sui piloti avremo queste distanze 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo che sulle visuali da 20 più o meno sono identiche. <coughs> sulle visuali da 60 vedete 10, 12, 14, 16, 18, 20 equivalgono sono in proporzione con quelle dei piloti c'è cioè, chi si trova meglio così io assolutamente nel 60 vediamo che le stesse cose vanno a 15, 18, 21, 24, 27, 30 quindi quei 5 questi 6 parametri faccio le 6 distanze su tutte le visuali Questa partitura qua non puoi sembla precedente Sarebbe meglio. Però qui non è. Deciso. No, no, è preciso che te ne fai, la fai precisa te sul campo sì. Che ti interessa sapere se è a 20 metri? Se è a 21? O sea a 19? Se cioè, sulla 80-40 metri. Sì, sì, sulla, ma, sì ma, sulla 40 metri. Ma la te hai, hai poi solo delle differenze di metri. Invece di avere 10, 20, 30, 40 hai 19, 39 ma io siccome lo faccio con l'altro metodo ti consiglio di utilizzare la visuale sul bottone anziché viceversa è, è, più, è, è sicuramente più preciso. e io con l'andare del tempo, anche senza nessun attacco sul bottone perché il mio bottone non ha nessun riferimento se non ovviamente quello, questo o questa scanalatura io mi accorgo, adesso vediamo come mi accorgo di, qua, di quanto va a cadere il bersaglio. Quanta distanza c'è tra questo spigolo e questo? Non mi ricordo della differenza.